Buongiorno a tutti in questo nuovo video tutorial mostro come realizzare questa semplicissima ma carinissima maglietta che io ho deciso di chiamare maglietta diva questo perché uno dei due filati che ho deciso di utilizzare è appunto il filato diva mi avvicino per farvi vedere allora io ho optato per usare il filato della lise linea diva che è 100 per microfibra ogni gomitolo da 50 grammi misura 350 metri e a cui ho alternato il filato della Linea Jacqueline di cui vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 105 metri ed è formato da 75% cotone, 15% microfibra PL, 8% microfibra PA e 2% poliestere. Ho deciso di abbinare questi due colori perché li trovavo perfetti per stare insieme. Si contrastano, ma al tempo stesso si somigliano e quindi hanno dato vita a questa canotta molto, molto carina e particolare. Il punto, come potete vedere, è semplicissimo, ma è proprio l'alternanza di questi due colori a dargli movimento e a dargli brio allora per quanto riguarda la taglia questa è una taglia S e io ho utilizzato due gomitoli del Diva anche se del secondo me è avanzato veramente tanto e uh, due, due gomitoli del, del Jacqueline quindi diciamo che per una taglia S ci occorrono in totale 300 grammi 100 del Jacqueline quindi due gomitoli 200 del diva quindi anche in questo caso due gomitoli in descrizione vi lascio il link del sito un con i filati da cui potete acquistare il mio stesso pelato anche in altri colori e per una taglia ml io direi taglia m andate a comprare un gomitolo in più del jacqueline taglia e, e per, per quanto riguarda il diva non comprate un gomitolo in più perché due eh, del diva vi abbassano perché come vi, vi abbassano perché come vi ho detto a me del secondo ne è avanzato veramente pare abbastanza Taglia L direi di andare a comprare in totale 200 grammi del Jacqueline e 3 gomitoli del Diva quindi questo è per le taglie più grandi io ho utilizzato questi due colori ma voi potete sbizzarirvi a, um, a unire altri colori diversi tra di loro uh, sulla mia pagina facebook uh, ho fatto un post nel quale uh, metto appunto la mia maglia con i due gomiti che ho usato io e le varie abbinazioni che si, abbinamenti che si possono fare con il jacqueline e il diva se volete uh, dei colori più accesi dei colori che stacchino meno dei colori che staccano di più non vi piace queste tonalità volete tonalità diverse quindi ho provato a ad abbinare tra di loro questi due filati in tutte le, ehm, le abbinazioni che secondo me erano le più simpatiche, le più belle, le più naturalmente guardabili eh, e spero così di aver dato un po' ad um, um, esservi d'aiuto nel scegliere eh, i colori diversi rispetto a quello che ho utilizzato io. Per quanto riguarda la realizzazione di questa canoa, di questa maglietta, è veramente semplicissima: sono due giri che vanno sempre ripetuti, due giri molto, molto geometrici e si va a farlo fino all'altezza degli scarfi. A quel punto si divide la parte dietro dalla parte avanti si ripetono sempre due giri io sul davanti ho ripetuto da andando da destra verso sinistra un motivo e mezzo e poi sono passata a fare gli altri motivi creando le spalline mentre dietro ho fatto tutti i giri di andate e ritorno senza creare le spalline le spalline stanno sul, sul davanti per finire la maglia ho deciso di dar vita a queste spalline che a questa sorta di bordino ondulato che risalta le spalline come vedete le ho fatte solo intorno alla, allo scalp e sulle spalline solo qui sul davanti non ho preferito farlo dietro allo scollo dietro e lo scollo avanti perché poi era troppo effetto bambolina ma invece lasciandoli qui su di lato eh, era più sfizioso e carino avevo pensato di farlo anche sotto ma poi ci ho rinunciato eh, sempre per il motivo che mi dava poi l'effetto troppo bambolina quindi ho preferito lasciare soltanto questi due bene Spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Speruzzare o se acquistate il mio stesso filato anche ehm, presso il sito Uncentando con i Filati o presso la Merceria Coletti potete taggarmi su Facebook o nella, nella pagina della Merceria Coletti o su Instagram su Uncentando con Elsa o Uncentando con i Filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial realizzare la nostra maglia io utilizzerò due filati quello della mondia linea shaklin e quello della lise diva in questo colore bordeaux in, vedete si, sono due colori che eh, si abbinano benissimo tra di loro e mi piace l'idea di poterli utilizzare um, insieme naturalmente usando uh, per un motivo uh, alternando i motivi con i diversi filati allora lavorerò con un certo il numero 3 ho montato 144 catenelle la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3 questo significa che per una taglia m dovete andare ad aumentare di almeno 8 se non anche 10 motivi perché comunque si aumentano solo 3 catenelle quindi dovete aumentare di più motivi quindi io direi 8 10 motivi per una taglia m in più rispetto a me e direi almeno 14 16 motivi in più per una taglia l detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro che è semplicissimo ma così come tutti i giri come tutti entrambi i due giri di questa maglia e andiamo a realizzare in questa maniera facciamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 2 e 3 2 catenelle di separazione 1 e 2 salto 2 catenelle di base entro nella terza e ricomincio da capo quindi entro nella terza e vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 2 salto 2 catenelle di base entro nella terza e di nuovo una maglia alta 2 catenelle 1 2 salto 2 catenelle di base ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio primo giro sto terminando il primo giro ho fatto la maglia alta e le 2 catenelle entro nella terza catenelle iniziale vado a fare una maglia bassissima secondo e ultimo giro come vi ho detto questa maglia sarà molto molto semplice con il motivo andiamo a fare 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta una due tre prendo il filo entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 2 maglie alte una e rientro due e adesso ricomincio da capo quindi una maglia alta sopra la maglia alta 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle 1 e 2. Ancora una maglia alta sopra la maglia alta 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle 1 e 2 continuo così per tutto il mio secondo giro, terminato il secondo giro io cambierò colore, vi farò rivedere come si rifà un attimo il primo cioè cambierò colore, cambierò filato, passerò a lavorare con la lise e alternerò un motivo, il, uh, e un, moti un motivo con il Jacqueline, due motivi con il Diva e ripeterò quindi un motivo con il Jacqueline, due motivi con il Diva adesso quindi io continuo a fare questo giro, poi vi farò vedere eh, come rifare il primo e, e cambierò il colore Sto terminando il secondo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Adesso ricomincio a fare il primo giro, cambio il filo, mi aggancio, io non lo spezzo il filo, continuerò a lavorare senza spezzare il filo e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle 1 e 2 ricomincio salto 2 maglie alte entro nella terza e vado a fare una maglia alta quindi vedete ho ricominciato a fare il mio primo giro quindi questo è quello che farò ripeterò sempre il primo e il secondo giro e io alternerò un motivo con i jacqueline due motivi con il diva e poi tornerò a lavorare con i jacqueline Vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo fino ad arrivare agli scalfi allora ho ripetuto il motivo 24 volte quindi da sotto al, ad arrivare a fare gli scalfi ho ripetuto il motivo 24 volte alternando in questa maniera un motivo lo facevo con il jacqueline due motivi con il diva e mi è venuto quindi come vedete questa um, lavorazione um, a strisce che trovo veramente veramente molto carina e semplice ah, poi ho ripetuto il primo giro quindi sto iniziando a fare il 25esimo motivo e sono andato eh, ho rifatto il primo giro con il Jacqueline a questo punto sono andata a mettere i marcatori sono andata per mettere i marcatori sono andata a contarmi i miei eh, quadratini e ne ho un totale di eh, 40, 48 e ho fatto in questa maniera ne ho messi 23 avanti 23 dietro e uno libero dove ho messo il marcatore nei lati quindi qua e qua quindi ripeto ho contato i miei quadratini ne ho 48 e sono andata a metterne 23 avanti 23 dietro uno per lato dove ho messo il mio marcatore naturalmente se voi avete un quadratino in più dispari quello dispari va sempre messo sul davanti e adesso possiamo andare a fare la nostra lavorazione io lavorerò il secondo giro normalmente quindi andrò a fare sempre le mie maglie alte um, e um, però farò soltanto uh, un giro uh, intero avanti partendo da sinistra a arrivando a uh, scusate partendo da destra arrivando a sinistra uh, ma uh, farò il, questo giro e anche il successivo uh, da destra a sinistra poi dividerò le due parti lavorandole separatamente comunque abbiamo messo i marcatori quindi continueremo a lavorare normalmente il nostro motivo e andremo a fare quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle una maglia alta all'interno della maglia alta quindi continuiamo nuovamente la nostra lavorazione ripeto io adesso farò questo giro e anche il successivo andando sempre eh, da un marcatore all'altro uh, poi uh, vedrò di dividere le due parti per creare le spalline uh, e vi farò vedere naturalmente come andrò a dividere però ripetiamo forse in realtà invece di due giri ne farò, eh, farò, farò ripeterò uh, il, il due motivi quindi farò questo farò un secondo farò anche un altro motivo devo ancora un po decidere Comunque la lavorazione è semplice si lavora sempre allo stesso modo solo che si parla di andare in giri di andata e ritorno non tondo. Quindi adesso arriverò qui, poi vi farò vedere un attimo come fa il, il primo giro eh, e poi naturalmente continueremo. Ah, una cosa che non vi ho detto: io non sono andata a tagliare ogni volta il mio um, uh, il, il filo quando dovevo cambiare, ma ho tirato, vedete, in modo tale che all'interno si creino questi fili così non sono andata a tagliare il filo però voi potete anche decidere di tagliare il filo se vi piace di più e poi nasconderlo io ho preferito in modo tale da evitare completamente di fare i nodini di andare a fare appunto questo giochetto di tirare un po il filo in modo tale da non spezzarlo e di riprendere a lavorare con lo stesso filato Allora ho terminato il primo giro, vedete, mi sono fermata dove ho la maglia alta prima del marcatore. Adesso devo andare a fare il, devo ricominciare il motivo e devo cambiare il colore questa volta sono dovuta andare per forza a spezzare il filo. Quindi giro il lavoro e vado a fare di nuovo il mio primo giro quindi mi aggancio dove ho la maglia alta e vado a fare. Le mie 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, salto 2 catenelle, 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Benissimo, io adesso farò sempre il mio secondo giro, quindi 2 catenelle, salto 2 maglie, vado a fare una maglia alta. 2 catenelle salto 2 maglie entro nella terza e faccio la maglia alta farò questo e il successivo giro andando sempre dal dietro da una parte all'altra poi dividerò e farò delle spalline piccole lavorerò penso solo su quattro quadratini uh, vi farò sapere una volta che ho deciso uh, in modo tale da avere delle spalline piccole sul davanti e avere questo scollo quadrato però non molto profondo dietro invece lavorerò eh, normalmente ossia lavorerò tutti i giri andando eh, sempre a destra e sinistra senza fare le spalline anche dietro le spalline le voglio solo sul davanti quindi adesso continuo così vi dirò alla fine poi le spalline quanti, um, su quanti quadrati ho lavorato e poi vi dirò andremo a cucire le spalline con la parte dietro Dunque ho terminato di fare le mie spalline e come ho lavorato dopo aver fatto il primo giro con il secondo giro del motivo con jacqueline ho fatto un motivo col diva quindi sia primo che secondo giro e poi quando sono andata a lavorare nuovamente il secondo motivo col divan ho lavorato solo su quattro facendo 4 eh, quadrati e poi sono tornata a lavorare normalmente in totale ho ripetuto il motivo per sette volte quindi dallo scafo da quando avevo il marcatore fino ad avere le spalle il motivo 7 volte alternando sempre un motivo con il shackling due motivi con il diva stessa cosa da quest'altro lato dietro invece non ho fatto le spalline le volevo solo sul davanti quindi dietro ho lavorato in giri di andata e ritorno adesso uh, vado oh, sono andata a provare a fare un piccolo bordino intorno agli scalfi per nascondere tutti i fili e ho deciso di optare per questo uh, bordino tutte onde um, viene un po ondulato è molto carino da quell'area un po più sbarazzina alla, alla lavorazione ero indecisa se farlo con lo jacqueline o con il diva ma alla fine ho optato per lavorarlo con il diva perché col jacqueline veniva uh, l'attenzione poi si concentrava troppo sul bordino e non più sulla maglia e questa cosa non mi piaceva tantissimo quindi ho preferito realizzarlo col diva per poterlo realizzare mi avvicino con la telecamera così potete vedere meglio eccomi per poterlo realizzare ho lavorato in questa maniera, dove ho le maglie alte orizzontali ho lavorato 5 maglie alte, una maglia alta nel foretto che mi unisce le maglie alte orizzontali e di nuovo dove ho la maglia orizzontale, quindi anche qui sono andata a lavorare 5 maglie alte. E ho ripetuto questo per tutto l'arco del, eh, per tutto lo, il, il, il, il, il scusatemi, non teme, lo scalfo eh, delle maniche dove ho la maglia orizzontale 5 ne ho fatte 5, dove ho l'unione tra le maglie orizzontali ho fatto una maglia alta, sotto dove ho il foro libero sono andata anche qui a fare 5 maglie alte e adesso farò la stessa cosa anche da quest'altro lato. Non so se invece lo farò anche allo scollo, eh, devo un po' decidere, non vorrei che poi avesse troppo l'effetto bambolina, quindi adesso vado a fare lo, lo, lo, lo, questa sorta di bordino anche qui all'altro scalfo, poi proverò a farlo... Anche anche qui, vi dirò naturalmente come lo sono andata a fare, perché qui abbiamo una base diversa mentre qui ai lati è la stessa base ma qui è diversa, quindi devo anche capire un po' come farlo, però se, non sono ancora sicura, proverò a farlo se mi piace poi vi dico come ho fatto altrimenti non, non lo farò